Posso approfittare anch'io per farti una domanda, sì. e, ed è una domanda legata un po' all'attività di Città dell'Arte. Sì. In questi giorni si è parlato di autonomia alimentare e di autonomia energetica. E io so appunto, conosco bene i tuoi posti lavori a Città dell'Arte rispetto all'attenzione all agli sprechi energetici e alla costruzione di modelli di casa che hanno paradigmi diversi. Ecco, tu cosa pensi rispetto all'importanza un di un'autonomia energetica per una, una comunità? Penso che l'autonomia energetica è essenziale, si deve, si deve partire dalla casa, pensiamo alla casa di Paglia, alla casa di Paglia che risparmia energia, che eh, risparmia anche eh, diciamo, eh, energie di costruzione, di produzione, molto semplificata deve essere l'architettura, ma in questa casa poi dobbiamo anche pensare che produciamo energia, e quindi l'energia solare eccetera, partendo proprio dalla casa, avendo poi, avendo poi quel sopra più di, di energia che serve poi per tutti. Ma questa serve per tutti, per tutte quelle che sono le, le strutture comuni. Questa è una, una cosa che sembra talmente semplice che però invece per ora le, le, le, le possibilità sono difficilissime per, per lo sviluppo in quanto eh, le leggi non, non accompagnano affatto questo sviluppo, c'è sempre il timore, il timore che il privato, l'individuo, la cosa, possano essere giustamente, come sono, contrarie al, al noi, mentre invece bisogna partire di nuovo da un noi che è fatto di due persone che convivono, che vivono nella stessa casa, o che vivono nel villaggio, insomma, ripartire proprio dal nucleo primario del, della, della società. Beh, bene, grazie Michelangelo.